Ho deciso di fare questo, eh, questo salto, appunto di mettermi in proprio, eh, è successa una cosa straordinaria, nel senso che eh, io adesso abitualmente eh, faccio almeno tre giorni a settimana in cui lavoro fino alle tre di notte, eh, il weekend non ho mai più fatto un weekend libero eh, da quando faccio l'imprenditore, ma lo faccio... In, cioè, sono assolutamente felice e contento di poterlo fare perché è, eh, è proprio un modo diverso di affrontare le cose quindi io penso che chi come voi magari può avere eh, un'aspirazione o un sogno di, di poter seguire un proprio progetto eh, vedrà, eh, se lo metterà in atto, che non è veramente completamente un paradigma opposto rispetto a quello di un, di un lavoro dipendente per me adesso il fatto di lavorare tanto, di essere dedicato al 100% e anche lavorativamente più tempo possibile su questo progetto è qualcosa che non pesa assolutamente perché è un privilegio ad oggi per me poter fare tutti i giorni quello che è ciò che ho bene o male ho sempre sognato e che sogno ogni giorno. Quindi al di là delle soddisfazioni economiche che poi servono e sono ovviamente importanti, al di là delle soddisfazioni quindi anche la vanità di poter essere, di raggiungere un certo tipo di risultato ma la cosa straordinaria secondo me di ogni progetto imprenditoriale anche quando è in un momento di difficoltà è quello di poter fare realmente ogni giorno un, un lavoro per se stessi per raggiungere degli obiettivi che sono eh, direttamente soddisfazioni proprie.